Sono Laura Antichi, vi presento Discovery VR App. Sono esperienze virtuali, lato consumer. Eh, ed è quando il viaggio diventa davvero eh, virtuale. Es Esempi di reazione che ho raccolto sono: c'è un vestito da gatto che fa il bucato, sono davanti a un, ta a un taxista che mi guarda male dovrei essere seduta sulla sedia perché la vedo sotto di me quelle tre si stanno truccando e mi fissano sono in canoa mi vedo sotto l'acqua mi piace stare nel catamarano sono sull'adromedario è un viaggio eh, virtuale come turismo nelle culture a valore antropologico e sociale serve per l'integrazione e l'accompagnamento in esperienze aumentate e immersive nelle scienze e nelle arti, è rivolto alla classe che si relaziona nella condivisione delle sperimentazioni. In, in didattica eh, abbiamo come effetto l'immersione aumentata, genera un senso eh, del, della vertigine emotiva perché lo sguardo si muove in tondo a 360 gradi continui, impossibili alla percezione ordinaria, È qualcosa di più della semplice sostituzione di un viaggio eh, reale impossibile. Di, mh, si tratta quindi di un viaggio che permette di consultare, guardare ovunque e scoprire di che cosa hai bisogno, di eccitare le motivazioni e i sogni degli studenti, del desiderio di facilitare la comunicazione, collaborazione, pensiero critico, della passione disciplinare. Gli step sono aprire l'app Discovery VR sul tuo dispositivo, scegliere il tour inserire nello, e lo smartphone nella cardboard in, in immersione nell'esplorazione raccontare condividere le emozioni con i compagni descrivere che cosa si vede riflettere e a, a commentare i tools indispensabili sono l'app e un uh, uh, cardboard google cardboard e soprattutto come premessa è di aver scaricato l'app Google Cardboard sul proprio dispositivo. Quindi con, per quanto riguarda con Cardboard esiste l'app per Android e per iOS. Con Cuffia Mobile lo possiamo vedere con dei Dream App o GRVR, con Auricolare Mobile, con Oculus Rift e HTC Vive. Ecco, e, e quindi adesso passiamo mh, di nuovo ad esplorare ancora qualche considerazione. Come dicevamo, è un viaggio esplorativo attraverso le culture e le scienze ed è una esperienza davvero eh, straordinaria. Quando usarla? Potremmo usarla nel momento operatorio di UNEAS simulando mondi ed esperienze nel contesto eh, sociale e eh, scientifico del loro manifestarsi. Sicuramente l'applicazione aiuta a sviluppare strategie intensive per la, le conoscenze incorporate nella visione al lato consumer. Sollecita non solo la visione ma anche l'immaginazione. Eh, Questa applicazione può essere una spinta alla ricerca successiva di informazioni e a seguire alcune piste di indagine eh, nuove. Si tratta di un'esperienza video come vi dicevo, dinamica 360 gradi, molto coinvolgente. È uno story uh, telling, l'offerta dell'applicazione è molto vasta e eh, come adesso andiamo a vedere. Una volta che abbiamo scaricato l'applicazione, come vedete Discovery VR, apriamo l'applicazione sul nostro smartphone, smartphone o tablet. Okay. E come eh, potete notare, qui ho tutta la serie delle proposte che l'applicazione mi fa di notevole interesse e eh, di notevole varietà. Quindi eh, ve le faccio scorrere un po' per eh, mh, così avere l'idea di, di che cosa eh, possiamo... Mh, che, eh, guardare per, per provare l'applicazione stessa guardiamo questo video su il, il eh, britti eh, de shamans fire quindi metto il mio smartphone lo inserisco carbon un attimo che lo inserisco in carbon non l'avevo sganciato ma vabbè. vado indietro ora prendo l'applicazione ecco dovrei essere rientrata nell'applicazione Ok, vabbè. Ho perso il mio eh, precedente video. Vediamo se lo, eh, lo ritrovo. Eh sì, perché quando in questa operazione di trasferimento sul, eh, sul PC, eh, vediamo invece un altro. Vabbè, prendiamo il primo che viene, l'Experience: The Magic of Zulu e eh, Idling ok, possiamo quindi aprire a questa mh, applicazione, PR, come vedete, e um, eh, possiamo poi eh, possiamo navigare vedete, guardate sono entrata e uh, vedete tutta la rappresentazione lo storytelling C è stato un po' complicato entrare dallo smartphone attraverso il pc, ma vabbè, eh, era per darvi un'idea di come eh, possa eh, funzionare questo eh, tipo di, di applicazione che è molto, molto immersiva. Possiamo prendere un'altra ad esempio sui vashmatch vediamo cosa possiamo vedere cosa ci dà l'applicazione quindi vedete la vita di questa popolazione non so. vi dà anche una um, eh, rappresentazione molto eh, intrigante e sicuramente eh, poi vista attraverso il, il vostro cardboard eh, vi eh, citerà l'immaginazione ecco buongiorno